buongiorno ben ritrovati nel nostro solito post per raccontarci un po che cosa ci siamo detti questa mattina eh, bene intanto eravate tantissimi e, e come sempre vi ringrazio si vede che insomma i libri e, e il san valentino no, la curiosità vi hanno portato diciamo così a, a chiacchierare nuovamente con me mm, Beh, intanto che dire Uh, questa mattina abbiamo ancora parlato di... Eh, di misteri eh, ad esempio eh, poi eh, maestro Domenico ad esempio mi ha detto che mi avrebbe mandato altre storie con altri misteri eh, ma allo stesso tempo oh, eh, molti di voi mi hanno raccontato un po' quello che, eh, che fanno di lavoro e che facevano quest'oggi come ad esempio eh, Maurizio ha detto che lui insomma stava andando in giro per lodi eh, per, eh, per da clienti e, e subito il eh, maestro Domenico ha pensato bene di eh, raccontarci un po' eh, che cosa non si deve perdere a Lodi. No? Perché Maurizio diceva solo la piazza, invece, il maestro ci ha subito detto che eh, ci sono delle ottime specialità come eh, il risotto alla Lodigiana con salsiccia e poi gli involtini ripieni, risotto al mascarpone e insomma e tante altre cose, quindi eh, ci ha preso per la gola, ecco, maestro Domenico, che poi io dicevo "Ma come fai a conosciuto tutte queste cose?". Lui mi ha detto, lui ci ha detto "Sì, perché quando vado in giro mi piace, insomma, scoprire eh, quelli che sono magari i piatti eh, della zona e andare però anche a scoprire magari qualche storia legata a quel piatto". Quindi eh, bello eh, mi piace questa cosa mi è piaciuta e cercherò di farla anch'io io, io effettivamente, non sono mai troppo curiosa e questo è male poi ad esempio maestro Domenico ha continuato a raccontarci di storie e dice ad esempio che fra frazione eh, Muzza e eh, Massalengo fra le 24 e l'una ci sono delle apparizioni e allora qui siamo stati tutti un attimo ad ascoltare lui ci ha detto che uno è il fantasma di un cane bianco e l'altro di una donna deceduta proprio lì in un incidente Sarà vero, non sarà vero, non si sa, insomma noi queste cose eh, ci piace raccontarle, poi magari qualcuno ha anche voglia di andare a scoprire no? se effettivamente queste cose ci sono. E poi eh, di che cosa abbiamo parlato? vediamo un attimino beh intanto mi avete fatto delle richieste di canzoni eh, che era Lucio Battisti cantata da Vasco visto che ieri Vasco ha festeggiato i 70 anni con, eh, quindi chiedeva la canzone e la compagnia eh, ad esempio Gaz visto che abbiamo parlato di Elton John eh, che è uscito dal, dal covid e quindi torna ad accogliere per eh, insomma, un, un premio importante degli ospiti e eh, a raccogliere fondi anche per la sua fondazione Gas chiedeva di ascoltare Crocodile Rock um, e, poi, e poi ancora, eh, beh, ancora eh, Karim che insomma eh, gli interessava appunto parlare anche di questo libro che io vi ho portato. E che, eh, e che avevamo anche un po' lanciato nel nostro post no? Crocodile Rock, storie, aneddoti curiosità e tutto ciò che unisce musica ed animali e ho raccontato la storia di Yol Seward che eh, nel brano Year of the Cat non si parla di gatti in realtà perché lui è amante dei gatti ma perché tramite un, un libro sull'astrologia vietnamita eh, scoprì che il 1976 era l'anno del gatto che in Cina corrispondeva a quello del coniglio e quindi gli piaceva Year of the Cat eh, per dare titolo proprio alla canzone che tra l'altro si è rivelato molto fortunata perché è stato eh, un successo planetario quindi questo uno dei tanti aneddoti all'interno appunto dicevamo no di, di, di questo eh, di questo libro e poi e poi che cos'altro ancora oh, mi ha fatto piacere vabbè intanto anche mega turista che come sempre eh, ci invita su nel suo, nella sua zona vicino al Ticino dove ha detto che ci sono molte zone naturalistiche da visitare e quindi noi insomma, accogliamo anche in questo caso eh, diciamo così, la proposta di andarlo a trovare e poi anche sono stati detti luoghi eh, beh, di posti naturisti Varsesia, ma anche Vito che mi invitava ad andare in Svizzera perché lui questo weekend va in una sauna naturista. E io ho detto, beh, è una bella cosa, mi fa invidia anche perché la sauna effettivamente deve essere fatta. Eh, dicevamo proprio così eh, da naturista e quindi praticamente senza, eh, senza costume senza niente no eh, eh, ed è la cosa effettivamente più logica da poter fare come come sauna e l'abbiamo eh, raccontato anche tante altre volte e poi ultimo ma non per ultimo che mi ha fatto mi ha fatto piacere e eh, l'invito diciamo da parte di Mark sul eh, sull'aereo che lui insomma, guida, essendo lui un pilota, tantissime ore di, di volo insomma, ci, ha, ci ha raccontato di avere eh, così a, a disposizione. E, e praticamente insomma adesso vado anche a leggere eh, era comandante su un boeing 737 eh, un jet privato di una società straniera decollava oggi che fortuna da ginevra ma più che altro che fortuna perché andava da abu dhabi quindi insomma andava al sole al caldo mentre in alcuni posti non faceva tanto caldo lui se ne andava al caldo mi ha invitato a andare sul a, a portarmi in giro e eh, sa insomma, che magari insomma, queste cose poi possono succedere no? quando meno uno se lo aspetta ci si ritrova poi magari anche sempre sullo stesso eh, sullo stesso volo eh, nel frattempo insomma, ci salutava anche il suo copilota e, e quindi noi l'abbiamo salutato ma io gli ho lanciato lì l'idea secondo me è una cosa interessante nel nostro youtube anno nel mio youtube anno magari eh, parlare di viaggi in questo caso parlare anche di aerei di voli di tutto quello che c'è dietro alla fatica di poter insomma diventare pilota anche se lui eh, ha raccontato che in qualche modo cioè lui l'ha fatto non per i soldi ma per la passione del volo. Bene, insomma, questo è un po' quello che è stato il resoconto di questa nostra giornata. Vi ricordo che martedì prossimo eh sì, non avremo, ahimè, l'appuntamento del, del live ehm, perché, perché, come vi dicevo e eh, come vi ho detto questa mattina, io sarò a Cap Dag, sarò in Francia per... Mettere a posto un po' il monolocale, ma cercherò di raccontarvi da là insomma qualche cosa di curioso e poi ci ritroveremo, insomma, la settimana successiva. Per cui vi, per cui vi auguro una buona giornata. Vi mando un bacio come sempre. Vi ricordo iemmacalib per scrivermi E naturalmente, che cosa ancora? Beh, seguirmi anche su Patreon, se Non Solo Radio, dove eh, sapete che insomma, per copyright molte volte vengono bloccate le dirette su YouTube. Insomma, troverete anche se vi va la diretta di questa mattina un bacio un abbraccio statemi bene fate i bravi e eh? io vi aspetto ciao